Ivana e Luca dopo il bacio, arriva il messaggio dell'ex tronista. Ivana Mrazova e Luca Onestini, dopo il bacio a Mattino 5 l'ex tronista chiarisce la situazione. Luca Onestini ha chiarito la sua attuale situazione sentimentale con Ivana Mrazova dopo il grande fratello Vip. A Mattino 5 i due ex concorrenti hanno dato molte speranze al pubblico che vorrebbe vederli come una coppia. Infatti, Luca ha dato un bacio a Ivana in diretta. La modella, inaspettatamente, non si è tirata indietro, anzi. Dopo i molteplici messaggi da parte dei fan. L'Onestini ha scelto di ribadire quanto sta davvero accadendo tra lui e Ivana. I telespettatori hanno notato il loro avvicinamento all'interno della casa più spiata d'Italia. Sin da subito il pubblico ha apprezzato questa coppia, che però non ha mai rivelato di essere tale. La Marazzova era ancora fidanzata durante il reality. Ma una volta uscita dalla casa ha lasciato il suo compagno, accendendo nuove speranze nei fan. Luca e Ivana continuano a trascorrere del tempo insieme e sembrano inseparabili. Nonostante ciò, non sanno ancora cosa riserverà loro il futuro. Ed ecco che Luca ribadisce, ancora una volta. Che tra loro cè solo un'amicizia. Luca Onestini parla di amicizia con Ivana Mrazova, ma continua a far sperare i fan. Il rispetto è la pazienza di conoscersi a fondo senza maschere, senza bruciare tappe, senza aspettative. È così che Luca decide di chiarire le idee ai fan, dopo il bacio in diretta a Mattino 5 con Ivana. Ad oggi è stima, fiducia e amicizia pura. Per ora non è, dunque, ancora nata una storia d'amore, come invece speravano i telespettatori che li hanno seguiti. Ma, anche questa volta... Luca non intende chiudere completamente le porte alla nascita di una relazione con Ivana. Domani chissà cosa ha scritto per noi il libro della vita. Un minimo di speranza, dunque, per i fan. I telespettatori vorrebbero, sicuramente, cancellare la parola amicizia e metterci amore, ma per ora la situazione sembra essere questa. Luca Onestini lascia le porte aperte per una storia con Ivana Mrazova. Dopo la grande sorpresa a Mattino 5, Luca ha scelto di chiarire la situazione che sta vivendo con Ivana. Non ci resta, dunque, che attendere per scoprire se tra i due finalisti del noto reality nascerà una bella storia d'amore oppure resteranno semplicemente buoni amici.